Come posso comprendere quali sono i miei doni spirituali? Come posso capire quello che Dio mi ha dato e come lo posso mettere all'opera per il Regno di Dio? Ciao a tutti, sono l'Apostolo Vincenzo Petrarca, il fondatore del Ministero Luce delle Nazioni, che da più di 20 anni si occupa, in Italia e nel mondo, di aiutare i credenti ad entrare nella propria chiamata e a sviluppare i propri doni spirituali. Quindi, come posso Comprendere quali sono i miei doni spirituali come lo posso capire? la prima cosa che dobbiamo eh, sapere è che ognuno di noi ha dei doni spirituali a ciascuno è data la manifestazione dello spirito per l'utilità comune dice l'Apostolo Paolo quindi chiunque di noi ha dei doni spirituali uno, due, nove non si sa quanti ma sicuramente tu hai dei doni spirituali quindi devi solo scoprirli e capire come questi doni poi eh, devono essere messi all'opera sicuramente non puoi pensare di avere dei doni se non vedi anche dei frutti nella tua vita quindi non basta soltanto capire di avere dei doni ma bisogna anche comprendere che nella, nella nostra vita noi dobbiamo comunque avere dei frutti e poi posso scoprire questi doni sicuramente formandomi per esempio andando ad una scuola profetica come la scuola che noi facciamo periodicamente in giro per l'Italia in diverse chiese o anche all'estero leggendo dei libri, formandoti in questa maniera però la maniera migliore che Dio usa è sostanzialmente quella dei conduttori la Bibbia parla in Ebrei capitolo 13, che Dio ci ha dato dei conduttori, dei pastori, dei mentori dei padri spirituali, ovvero delle persone che hanno il compito di guidarci nel cammino spirituale queste persone prendono le nostre vite e aiutano a sviluppare correttamente i doni spirituali che Dio ci ha dato. Quindi se tu non hai una guida, se non hai un pastore, se non sei inserito in una chiesa, la prima cosa che devi fare è cercarti una chiesa, cercare un pastore, cercare un'autorità spirituale, qualcuno che abbia più esperienza di te, che ti possa trasferire questa esperienza, che ti possa aiutare a conoscere i doni e soprattutto a poterli applicare nella maniera corretta quindi spesso noi diciamo va bene ma io ho lo Spirito Santo quindi non ho bisogno che nessuno mi insegni non è vero la Bibbia dice che Dio ci ha dato cinque ministeri ministero di apostolo, di profeta di evangelista, di pastore, di dottore e questi cinque ministeri ci aiuteranno a entrare eh, nel, nella nostra chiamata a sviluppare correttamente i nostri doni quindi tu non puoi mai arrivare alla perfezione da solo hai bisogno di mentori, hai bisogno di padri spirituali, hai bisogno di apostoli, hai bisogno di profeti, hai bisogno di pastori, persone che ti possono guidare e ti possono aiutare a tirare fuori i doni che Dio ti ha dato, perché sicuramente Dio ti ha dato dei doni. E se tu non metti all'opera questi doni nella Chiesa, questi doni alla Chiesa mancheranno. Molti si chiedono, ma perché ci sono tanti malati? Perché le persone che hanno doni di guarigione non li stanno esercitando perché io non riesco a trovare le risposte che sto cercando perché persone che hanno doni di profezia non stanno esercitando questi doni quindi quando i doni inizieranno a muoversi nella maniera corretta all'interno della chiesa ecco che noi troveremo le risposte a tutti i bisogni che in questo momento il corpo, ha, il corpo sta aspettando il corpo ha bisogno però affinché questo si verifichi c'è bisogno di ordinare la nostra vita, c'è bisogno che noi ci sottomettiamo a dei pastori ci sottomettiamo a dei mentori, a degli apostoli, a dei profeti che sono quelli che Dio ha chiamato proprio per fare questo cioè sviluppare la nostra vita spero che questo piccolo video ti possa essere stato di aiuto puoi commentare, condividere questo video eh, se hai delle domande eh, fammele tranquillamente e come avrò la possibilità ti risponderò con questo ti saluto, ti abbraccio e ti benedico nel nome del Signore.